Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e bentrovati. Io sono Maurizio De Lucchi. Per chi non mi conosce sono l'ideatore del test dell'egogramma che avete fatto in linea perché lo mando questo video lo mando a chi ha fatto il test. Perché in parecchi mi avete scritto eh, chiedendomi di avere delle informazioni un pochino più dettagliate sull'interpretazione del test, perché non è così semplice. Intanto eh, vi giro questo è il test dell'egogramma, l'avete fatto sul mio sito. Eh, Maurizio T, o Beauty Personal Branding, più tt, ed è egogramma. L'egogramma a cosa ci serve? A capire un pochino meglio come siamo conformati qua dentro nel nostro ego. Ego la nostra personalità, ok? Eric Bern ha ideato analisi transazionale, era un, un allievo di Freud. Eh, a me personalmente è piaciuto moltissimo perché è semplice intuitiva. Infatti vi faccio vedere a fianco okay, una così, una diapositiva, vedete che eh, si parla di tre personalità. Praticamente Eric, Eric Baird dice che noi abbiamo dentro di noi non una persona ma tre persone, ecco perché spesso siamo indecisi, no? perché queste tre persone possono non andare d'accordo. Una è il genitore, una è l'adulto e una è il bambino. Vedete la differenza tra bambino e, e genitore è piuttosto evidente, cioè il genitore, eh, il nostro genitore interiore giudica, dà delle, delle convinzioni e delle regole ben precise da seguire e il bambino invece è creativo, è più spumeggiante, è, è in preda alle emozioni, quindi eh, è come mettere insieme l'acqua e l'olio, è difficile che... Tra di loro possono andare d'accordo ecco che nasce la terza personalità ecco l'adulto questo il saggio detto anche saggio che ci aiuta a razionalizzare un pochino di più la realtà e quindi cerca di mettere d'accordo il bambino con il scusate il bambino con il genitore ok quindi si pone proprio in mezzo perché ha questa questo ruolo di filtraggio volete approfondire un pochino il discorso in modo da farvi capire il test il genitore, vedete, si divide in altre due categorie, critico e nutrizionale. Che differenza c'è tra critico e nutrizionale? Allora, la parte critica è quella che giudica, la parte nutrizionale invece è quella che assiste. Il bambino a sua volta si divide in adattato e in libero. Quando è adattato? Quando è adattato al genitore critico, quindi spesso quando c'è un genitore critico in famiglia si riscontra un bambino adattato piuttosto alto l'altra personalità è libera cioè il bambino libero è quello che esprime in maniera del tutto naturale i propri istinti e le proprie pulsioni poi c'è un'altra personalità che eh, soltanto alcuni focalizzano per me è molto interessante perché io comunque l'egogramma lo faccio per lavoro lo utilizzo nel coaching per, per il personale, per i titolari, eccetera, eccetera, è la capacità di riuscire a trovare soluzioni veloci eh, di fronte a dei problemi. Se l'adulto è la parte razionale quindi eh, metabolizza e poi decide, il piccolo professore PAF! Trova un problema e lo risolve al momento. E che certe volte queste soluzioni sono un pochino così, eh, le tapavuchi, ok? Mentre l'adulto trova delle soluzioni che durano nel tempo. Quindi la differ differenza sostanziale è questa. Vi faccio un esempio, tanto per, per capire un pochino di più, come funzionano le transazioni. Vedete? Questa possiamo definirla una persona, ok? E questa è un'altra persona, ok? Dentro di sé ha le tre personalità, in questo caso la persona che indico con la freccia è una moglie, l'altra freccia è il marito. Ecco, immaginate eh, questa coppia, la sera la moglie sta a casa, la casalinga e il marito torna a lavorare. Il marito entra in casa e dice, ciao cara come stai? E lei dice, bene bene, ma cosa fai? entri in casa con le scarpe mettiti subito le pantofole che sporchi per terra e il marito dice sì sì subito cara subito le metto, ecco vedete la transazione in questo caso prendo il rosso così si capisce vedete lei parla al suo bambino e il suo bambino risponde al genitore quindi una transazione parallela va tutto bene ora prendiamo un altro caso ok il caso ok che, eh, diciamo contorno con il fucsia allora in questo caso abbiamo eh, sempre i due quindi la moglie e il marito il marito entra a casa la moglie dice mettiti le pantofole e il marito dice se proprio vuoi me le metto ma il pavimento non è sporco vedete la moglie parla al bambino e il marito risponde con l'adulto quindi non risponde più prima come un bambino ma con l'adulto Cosa succede? Che c'è una transazione incrociata, cioè ehm, qualcosa li fa entrare in contrasto, perché lui risponde da adulto, dice il pavimento comunque è sporco, se vuoi me ne metto, però è inutile, perché se fosse pulito avrebbe un senso, ma se è sporco o no. Quindi in questo caso immaginate che cosa possa succedere. Ah! Caso ancora più particolare... Ehm, Sempre moglie e marito, lui entra sempre in casa e la moglie dice sempre mettiti le pantofole e lui risponde con un genitore critico, quindi normativo critico, risponde per le rime, dice tutto il giorno che lavoro e la sera quando torno a casa la prima cosa che fai è sgridarmi e Di mettermi le pantofole, ne ho pieno le tasche. Vedete che è molto incrociata questa transazione. Quindi, qui fuoco e fiamme eh, nella, nella comunicazione. Quindi l'analisi transazionale è molto carina, perché fa capire proprio anche come ci si rapporta e come si comunica con gli altri. Detto questo, eh, passiamo al test. Allora, nel test vi ho fatto rispondere a 60 domande. Queste 60 domande vi hanno portato a una, ehm, quindi queste sono le 60 domande, vi hanno portato a un responso, vedete? Questi sono gli histogrammi, questo è un test, eh, ovviamente non dico di chi è, eh, un test che ha fatto una persona con me col coaching, e vedete che c'è una serie di punteggi, 21, 19, 18, 16, 16, 06, ecco, ogni colonna corrisponde a una eh, quantità di punti attribuito a una personalità ok per esempio il rosso il bambino libero vi ricordate il bambino libero che era questo qui eccolo qua questo è il bambino libero poi abbiamo il, il rosa chiamiamolo rosa genitore nutrizionale che era questo qui vi ricordate il genitore ma nutrizionale poi abbiamo l'adulto, l'azzurro, che ha 19 punti, che era questo signore qua, ok? Leggendo ci si fa un'idea di quello che è, la nostra, che è il nostro stato d'animo, cioè dentro il nostro Parlamento, quanti parlamentari abbiamo che spingono da una parte piuttosto che dall'altra. Se il bambino libero dominasse sarebbe una persona estremamente emozionale, se il genitore nutrizionale dominasse saremmo una persona che ha una, for una forte voglia di aiutare gli altri se ehm, vincesse il genitore critico saremmo veramente dei rompi tasche chiamiamo così abbastanza decisa la cosa ok quindi ogni eh, istogramma rappresenta una, una personalità quindi quando l'avete fatto avete avuto il vostro egogramma ma adesso vi faccio vedere un'altra cosa questo vedete non è un risultato ma è un risponso ideale quindi se vogliamo una persona estremamente equilibrata mettiamo al primo posto l'adulto, il secondo il bambino libero, il terzo genitore tradizionale, il quarto il piccolo professore, quinto bambino adattato, sesto genitore critico ok? Il test che è fatto direi abbastanza bene mi faccio i complimenti <ride> da solo ok? È, diciamo fa una comparazione fra la classifica ideale e la tua classifica quindi vedete qui si fa un confronto tra quello che dovrebbe essere un egogramma estremamente equilibrato e l'egrogramma di chi fa il test in questo caso vedete che ci sono diverse cose che non funzionano questa è va bene ma le altre sono un po questo non significa che dobbiamo chiamare l'autoambulanza per l'ospedale psichiatrico è soltanto una comparazione qui ci sono differenze con l'adulto quindi e varie personalità che hanno rispetto alla lui. Quindi, adesso, facendo l'ergogramma, avete un pochino più le idee chiare sui risultati. Quindi scoprite, se avete un bambino libero molto alto, siete una persona creativa, se avete un genitore critico molto alto, siete una persona che deve, ehm, deve ricoprire un ruolo di regole, di far rispettare le regole, quello che è giusto quello che è sbagliato. L'adulto è una persona molto equilibrata, piccolo professore una persona che deve... Eh, risolvere le cose velocemente quindi una persona molto pratica quindi troverete un sacco di cose che vi potranno aiutare bene, spero che vi sia piaciuto questa spiegazione, se vi è piaciuta mettete un like sulla spuntina di youtube così facciamo conoscere questo video a più persone, vi ringrazio a presto, ciao, ciao da Maurizio.